Di mano sportiva premiamo con un piccolo riconoscimento l'amico Davide per la sua prima performance. Penso che proprio ha scelto la migliore in assoluto per iniziare così la sua eh, passione delle due ruote. Complimenti e speriamo che questo ti porta a continuare. Grazie, mille. Grazie per la presenza per entrambi qui a Palmanova. Grazie. Grazie